Vediamo questo problema. La diagonale di un rettangolo e il suo perimetro misurano rispettivamente 17 cm e 46 cm. Calcolare le misure dei lati. Allora, la diagonale misura 17 cm. Quindi, la misura di questo segmento la conosciamo. Poi sappiamo che il perimetro misura 46 cm, cioè la lunghezza di tutto il contorno del rettangolo è 46 cm. Calcolare la misura dei lati, cioè i due lati, sono le due incognite, le chiamiamo per essere originali x e y. Traduciamo adesso in funzione di x e y le informazioni numeriche che ci vengono assegnate dal problema. La più facile è quella del perimetro. Cominciamo da questa. Il perimetro è 46 centimetri. Questo mi permette di scrivere che x più y è uguale a 23. Perché? Perché x più y chiaramente è il semiperimetro, quindi x più y è uguale alla metà di 46. La seconda equazione, evidentemente se ho due incognite ho bisogno di due equazioni, la ricavo considerando che la diagonale è 17 cm. Questo è un triangolo rettangolo e la diagonale è l'ipotenusa, mentre x e y sono i cateti, quindi dal teorema di Pitagora posso scrivere che x quadro più y quadro è uguale a 17 al quadrato. Questo è un sistema di secondo grado. Simmetrico, cioè la x e la y sono perfettamente intercambiabili tra loro, cioè sono coinvolte nelle stesse identiche operazioni con gli stessi coefficienti numerici. Questo vedremo poi quando troviamo le soluzioni, cosa significa, cosa implica. Per risolvere questo sistema, siccome l'equazione iniziale è di primo grado, opero semplicemente col, sistema, col metodo di sostituzione, quindi mi ricavo una delle due variabili una delle due incognite, dalla prima equazione, per esempio, x, e vado a sostituirla nella seconda equazione. Quindi ottengo 23 meno y al quadrato più y al quadrato uguale 17 al quadrato. Questa adesso è un'equazione di secondo grado in una sola incognita, quindi la sappiamo risolvere. Dobbiamo scriverla in forma canonica, quindi Bisogna sviluppare il quadrato, ricordarsi assolutamente del doppio prodotto, porto tutto al primo membro, quindi anche il 17 al quadrato se ne viene al primo membro, sommiamo i termini simili, quindi 2y quadro meno 46y, ora il termine noto è 23 al quadrato meno 17 al quadrato. Non uso la calcolatrice, che non ho neanche a portata di mano. 23 al quadrato meno 17 al quadrato lo scompongo. È una differenza di quadrati, quindi lo posso scomporre come somma per differenza delle basi dei quadrati. 23 più 17 fa 40. 23 meno 17 fa 6. Quindi questo, fare questo calcolo equivale a moltiplicare 40 per 6 che è un'operazione molto semplice, 6 per 4 è 24 e poi si mette uno 0. Mi accorgo che i coefficienti dei termini dell'equazione sono tutti pari, quindi divido tutto per 2 eh, per abbassare i calcoli. Okay. Adesso risolvendo questa equazione di secondo grado ehm, otterremo i due valori possibili per la y. Questo in realtà è un trinomio notevole, ma siccome trovare due numeri interi che moltiplicati facciano 120 e sommati meno 23 magari non è semplicissimo, tanto vale che ci calcoliamo il delta, quindi 23 al quadrato meno 4 per 120. 23 al quadrato me lo calcolo qui, 20 più 3 al quadrato, quadrato di binomio, 400 più 9 più il doppio prodotto 20 per 3 fa 60 raddoppiato fa 120 quindi ho 400 più 120 520 529 quindi questo è 529 meno 4 per 12 fa 48 e poi ci metto uno 0 in totale il delta è 49 cioè 7 al quadrato a questo punto y è uguale a 23 più o meno la radice di delta fratto 2. Ho due possibilità, quindi come dicevamo prima, 23 più 7 fa 30 diviso 2 fa 15, 23 meno 7 fa 16 diviso 2 fa 8. Vediamo adesso cosa significa dire che, cosa significa anche il sistema simmetrico. Allora, io adesso per trovare x dovrò sostituire una volta il primo valore trovato per y e una volta il secondo. Quindi qua ottengo x uguale 23 meno 15, che fa 8, mentre qui ottengo x uguale 23 meno 8, che fa 15. Cioè ho trovato la stessa identica coppia di valori che avevo trovato per la y, capovolta, Ehm, siccome nel disegno avevo indicato con y la mi il minore dei due lati, ho trovato che x è uguale a 15 e y è uguale a 8.